E benvenuti a tutti ragazzuoli, io sono il e oggi sono qui con Henry Lazza Ciao Pippo, è piacere essere ospite su questo canale Sei pronto al tuo Dream Team? Eh sì, ora, ora tocca a me, tocca a me parlare vai. Ma almeno 2000 like per questo video, almeno esatto. di base Noi non andiamo avanti se no Possiamo anche Andiamo fino... così, guardiamo il panorama State facendo? Dai, dai, dai, dai questi like Allora, Dream Team, come altri giocatori hanno già fatto in, questa, in questo format dove... Si schiera diciamo i top giocatori di ognuno, mm -hmm. oggi dirai tu i tuoi top 8, il tuo uomo chiave, quindi okay. l'uomo da cui partiresti per creare una formazione, il primo panchinaro, il sesto uomo del basket per intenderci. E poi la parte più gagosa ovviamente. Il più scarso della YouTuber okay. League. Hai già un mezzo nome? Uh, Youtuber League, sì. Sì, vabbè, sì, ciao Sic, sì. sì, un saluto. No, eh, eh. no, no, no, no, no, sì. dobbiamo metterlo in ogni video, cioè per, <ride> per la gag. Allora, ti chiedo intanto da che formazione parti? 3-3-2, 2-3-2. Okay. Puoi scegliere la formazione migliore. Allora, ti direi di partire con un classico 3-3-1. Quindi con un 3-3-1, esatto. un 3-3-1. Interessante, diciamo che è il primo, sei il primo che mette un 3-3-1. Davvero? Sì, può essere interessante Anch io, anche secondo me si poteva fare molto prima. 3-3-1, squadra chiusa. Noi noi del Milan giochiamo quasi sempre così. Con 3-3-1. Sì, per fare quello che la No, però. no, eh, vabbè, vabbè, eh, non, diciamo, non diciamo, non diciamo, Partiamo con il Dream Team di Harry Lazza, partendo dal portiere. Esatto, allora, il portiere, devo dire, ce ne sono alcuni buoni. Certo. Buoni. Eh, attenzione, non bisogna confondersi con la eh, Summer Cup, perché la porta 5 è un, altro un, po, diversa, un po' diversa. è un po' diversa. Un'altra cosa... Secondo me uno che eh, anzi il migliore per me sta bene tra i pali è Fene no. Fene della Juve è il primo giocatore selezionato da Harry Lazza, non c'è molto da dire su questo portiere secondo me. No, Fene è forte, è agile, rapido, intelligente. Probabilmente avrà già anche giocato a calcio perché non si vede si come che ha ah, delle impostazioni parla, parla in campo. Capito? Certo. E quindi GG per Fene. Passiamo ai tre difensori. Tre difensori sono tanti. Non sono ce ne tanti. sono tanti, forti. Esattamente. Però secondo me due o tre nomi saltano fuori, interessanti. Allora, sicuramente andrei a mettere un quillo della mia squadra in Milan. Un vero zoccolo. Zoccolo che numero uno in difesa è veramente Zoccolo duro, è proprio duro, duro, duro, duro, duro, duro. Duro, duro, Zoccolo ha esperienza, magari atleticamente, non dico che è messo male eh, perché comunque si corre. correre, eh. Zoccolo deve andare a correre un sacco, però magari può fare difficoltà contro qualche attaccante di qualche squadra più rapido, esatto, più rapido, magari anche con un po' più di fisico, però Zoccolo mh, è messo bene dietro e anche molto intelligente. Molto intelligente quando, quando gioca, imposta A volte si fa anche lui le sue sgaroppate alla Killin allora, Dei tempi d'oro Infatti mi incazzo ogni volta quando <ride> fa queste cose in partita Poi dietro direi Gigi della Lazio Gigi, Come tutti quanti hanno messo eh, Gigi Che ho scoperto non essere un difensore Ah, non è un difensore. Nello scorso video ha, ha annunciato che lui non è un difensore, è un attaccante. Ma che si è ritro ritrovato a essere difensore? Allora sì. Eh, però ha giocato parecchio a calcio, sì. sì si, è giocato fino a livelli molto alti. Esatto, si vede anche solo il fatto che ti, ti sacrifica la tua squadra ti metti dietro, ti, merita una mentizia, esatto. Di calcio ne capisci, e eh, lo sa so fare anche bene nel suo ruolo, certo. Perché, cioè io ho, giocato, ho giocato contro solo. In realtà no, io non ho mai giocato contro la Lazio. Però l'hai visto mai. spesso. Però l'ho visto video. spesso, sì, nei video sicuramente. Eh, l'ho visto anche dal vivo da youtuber lì, per il Summer Cup. Buon difensore. Il terzo da affiancare mm. a Zoccolo e Gisatto. Allora, ti faccio una modifica di ruolo, gli mettiamo il consumabile. Ok. Perché eh, non gioca proprio lì, però spesso lo fa ogni tanto ok e si trova nella mia squadra ok ed è steve steve steve, steve allora l'ho messo difensore alla uh, summer cup che è campaciclo un'altra cosa però ha giocato anche la youtuber league steve non vorrei mai averlo contro perché è una rottura di, di coglioni Ci come un matto. cioè lui sta lì sulle calcaglie ti rompe il cazzo grinta magari tecnicamente Ecco, non è tra i migliori giocatori del, del torneo. Però Steve mi ha piaciuto un sacco. Guarda, ti do questa notizia, non sei il primo a mettere Steve. Quindi eh no. è già stato citato come difensore. Steve, e sono assolutamente d'accordo. Mi piace, mi piace un sacco. Quindi, Steve, Zoccolo duro e Gigi. Esatto. Passiamo al centrocampo. Andiamo al centrocampo. Sì, Perché sì. poi la, la parte più difficile sarà. Pierino! No, Lino no, no. <ride> sarà escludere una punta. Perché eh, ce ne sono parecchi, eh, di è? Importanti sì. e ce ne sarà soltanto una. Centrocampo a tre. Come lo schieri? Allora, possiamo non partire da lui. Non ditemi niente, fa sempre parte della mia squadra. Però ragazzi, Daniele Brogna, non posso meno mettere la cento. No no, no, no, no, scusate, scusate. No, stavo pensando a... Va bene, non la metto Samuel come tu, cioè... Mettiamo Samuel, no, ma va Samuel bene. Samuel come tutti, cioè. Anche se Brogna ti dirò, ti, ti <ride> devo dire. Fai il suo sporco lavoro comunque certo. Dani là davanti. Allora no, partiamo centrocampo uh, Samuel, cosa devo dirgli? Eh, secondo me è il giocatore più forte tra di noi, sono um, d'accordo. Oltre che gioca ancora, però proprio fisicamente, A tiro, corsa, fiato. Dispiace per l'ultima partita che ci siamo fatti male entrambi, io prima di iniziare la partita lui dopo 5 minuti Abbiamo potuto performare meglio Mi ha tagliato le gambe quella, sì. quella situazione sì, sì, L'ho vista sì, sì, anche sì. Dalla, dalla partita C'è stato proprio un disequilibrio Poi Siamo tenuto fino al primo tempo Però vabbè non siamo qui per eh, piangere per, Ma per fare la formazione Poi penso Il rompicoglione di Fratino Che non ti manderà il messaggio Oh pezzo di merda ma perché <ride> non mi hai messo? Non me lo fa ogni volta Però sì sì sì no Andre, eh, bravo, mi bravo, piace bravo. Mi piace come gioca Un bel piede Uh, corre anche sulla so testa un po' a migliorare, però, però, vabbè. però noi stiamo giudicando quello quindi che fratino amo. e Off Samuel. Sì, terzo vado a pescare dal girone del sud. Ok, ci ho giocato anche assieme per una partita di beneficenza. Ok, ed è Di Mauro, che ultimamente si è spostato a giocare a calcetto. però anche a calcio è molto bravo. Di Mauro, di Mauro. Un, sacco. un bel sinistro, un bel mancino. Ti salta quasi sempre l'uomo. Nella partita contro la Lazio, all'andata, è stato dominante quando è entrato in campo, per cui sono d'accordo. Fa, fa, fa la differenza. Sicuramente, ragazzi, ce ne sono un sacco che ho lasciato fuori, che però, nella mia top 8, ecco, sono messi così in campo, anche magari per le caratteristiche certo. tecniche. Tu devi creare una, una rosa, ovviamente, un dream funzioni, team che funzioni, funzioni, non mettendoci le figurine, certo, ovviamente. Certo. E quindi... Di Mauro come tuo terzo slot insieme yes. a Off Samuel e insieme a fratino Arriviamo alla punta perché ci saranno esclusioni eccellenti, ma va bene, fa parte del gioco. Esatto. Chi è la tua punta in questo dream team? Mio caro Pippega, ti devo dire che davanti io vado a mettere Luca. Luca, Luca Campolunghi. Uh, Campolunghi per me è quello che rispecchia di più il mio ideale di numero 9. Mm un campo a 7 e o forse 8. in un 3-3-1 sicuramente è quello che sposta sì, sì, di sì, più Deve fare parto da solo si sì, a parte quello ma comunque c'ha anche magari un Di Mauro che può aiutare davanti c'ha Fratino che può aiutare davanti, sì, ma anche nel caso quindi devo dire Luca, Luca molto forte, non l'avevo mai visto giocare in realtà neanche al pallone d'oro cioè l'ho conosciuto dopo Luca è molto forte molto fisicamente bravo. forte, di testa, fortissimo eh, usa bene il corpo Un bel tiro E sfrutta soprattutto Le occasioni Magari non ti fa Quel numero in più Però è concreto. concreto Cioè Bisogna fare il gol Lo fa Punto Perfetto Quindi Luca Campolunghi E non Crispo Esatto e Simone comunque... Simone l'ho lasciato fuori Però eh, appunto eh, nel mio ideale di, di gioco Luca è quello che mm, Secondo me è messo meglio anche Se comunque Simone Sta esplosivo Forte, forte, forte. Lui, cazzo. Sì, sì, Quindi sì. arriviamo ai tre slot Quelli extra mm. Partendo a questo punto dall'uomo chiave Quindi fossi al campetto Classico hai una rosa di giocatori davanti okay. Sei il capitano Devi scegliere il primo da cui costruire Tutta la tua formazione okay. Chi è il tuo uomo chiave? Sam vieni con me No. Sam, Sam off Samuel è il tuo eh uomo beh, chiave sì, Parto dal centrocampo, poi vado a sviluppare tutta la parte attorno al mio uomo chiave È bello perché tantissimi hanno eh, detto magari un difensore perché è importante Alcuni hanno detto il portiere Io sono d'accordo con te, il centrocampista è assolutamente eh l'uomo sì, eh, fondamentale se prendi il difensore ti sbilanci troppo dietro Se prendi l'attaccante ti sbilanci troppo davanti a livello di forza Quindi al centrocampo sei bello equilibrato, Sono, sono, sono assolutamente d'accordo Passiamo dunque al sesto uomo Quindi al primo panchinaro Ne abbiamo esclusi tanti Hai ah, l'opportunità di inserirlo comunque all'interno della rosa okay. Chi è il tuo sesto uomo? Allora visto che eh, L'ho lasciato fuori E ce n'è solo uno Metto Simone Penso sia la cosa più logica, anche perché classico cambio. Puoi cambiare anche ruolo e modulo nel caso in cui togli un centrocampista, sì, certo. metti una punta in più, un 3-2-2 comunque bilanciato. Ossamo che può coprire più ruoli, per cui la scelta è intelligente. Simone Crispo è il sì. tuo sesto uomo. Sì. E adesso possiamo rilassarci un attimo. Ci mettiamo tranquilli, ci ordiniamo una birra. E ovviamente la gag del classico Harry! Chi è il giocatore più scarso della YouTuber League? Allora, eh, sto pensando più che altro al girone del nord. Ok. Che sono quelli che effettivamente ho giocato contro. Ok. Allora, mia squadra. Mm, non la dico perché porto sempre in alto l'onore. Giusto. Squadra, giusto. Non è giusto. L'Inter. Devo stare solo di che ci hanno battuto l'ultima volta. La Juve. Uguale ma in realtà Mirko, Musco. Mirko. Quindi andiamo direttamente al sud? Eh? Andiamo al sud, Mirko, Mirko. Mirko. Eh, sì, sì, sì, sì. Saluta Mirko Saluta Mirko, sono d'accordo. Eh, Mirko, Mirko, vabbè, non hai detto Sequolf, sì, il che diciamo che è già. Ah, ma poverino, Cioè eh, Mirko posso prenderla Perché fa parte del mio gruppo Degli elites Poi ci chiariamo io Mi dia qualche sberra La in testata non importa Sì che è troppo facile Prendere di Mirko Sono d'accordo Mio padre Seekwolf Mio padre Seekwolf sì. Harry Quindi Mirko È il tuo giocatore Più scarso Della youtuber league Sì. Io ti ringrazio tanto Grazie a te Pippo Mi raccomando Lasciate like Condividete yes. il video E soprattutto iscriviti Link in descrizione Di Harry E ci vediamo in campo noi eh. Perché... Ci vediamo in campo Perché la massima tra poco ci sarà Juve-Milan! Esatto! Let's go! Allora, ragazzi!